buongiorno ciao. a tutti ciao allora stavamo facendo una diretta ma purtroppo prende male prende poco no, ma e quindi pensavo. abbiamo deciso ciao Anastasia abbiamo deciso di fare un piccolo vlog nel... durante il tragitto per andare a scuola oggi è il primo giorno di scuola dopo la dad siamo tutti contenti, siamo tutti eccitati e partiamo verso la nostra scuola Vanessa e Anastasia come state? bene siete felici di andare a scuola? sì Stamattina vi siete svegliate subito non avete ah. esitato un attimo nell'alzarvi dal letto finalmente. Oh, ma basta fare eh, ma io faccio così. <ride> allora, chi di voi è più contento? No, voglio... eh, io. Tu? Io! No, io. <ride> io! Secondo me allora, la più contenta sono la... io! La luce! è eh? del sole! Eh c'è il sole, siamo in macchina! È anche una bella giornata, finalmente! E ieri esatto finalmente non c'è più il vento di ieri perché ieri veramente il vento ha dato parecchio fastidio mamma basta per favore continua a fare così Eh ma io sono davanti all'obiettivo quindi la mia mano si vede allora mi spiace perché stavamo facendo la diretta si erano collegati due persone ma purtroppo non prendeva più niente e quindi ho dovuto sospenderla forse si è anche pubblicata non lo so adesso poi verifico voi siete contenti di andare a scuola, bambini, ragazzi? Eh, chi inizia la scuola, oggi chi ricomincia ad andare a lavorare come me, perché finalmente i figli sono fuori casa. Ok, mamma, aiuto, è tutto, già. Cosa? Parla, Vanessina, racconta qualcosa, dai, le tue emozioni di stamattina. Allora, io, mia mamma... Non Togli la mascherina, tanto siamo in mia macchina. Mia mamma non ci ha lezione iniziava alle 9 mentre ma la scuola che ho sul che non il vento. eh si sì, ti sei addormentata mm -hmm. ti dava molto fastidio il vento ieri Vane Ani no no ma sì, invece eh, hai chiamato non è che non no allora volevamo annunciarvi All tutto giallo giallo eh ah, ma è perché è il sole volevamo a, di, a seconda di dove ci spostiamo se c'è un po' di ombra diventa più scuro il video se invece c'è il sole allora volevamo annunciarvi una cosa La diretta di stasera Poi scriverò un post In cui adesso mi schianto contro un tir In cui Chiederemo a voi Di farci la lista della spesa E noi faremo poi il video In cui andremo a fare la spesa Con quello che ci avete chiesto voi Va bene? No, questo camion è tutto sporco Eh questo camion è tutto sporco eh, Sarà quello della spazzatura Dell'assa forse Vuoi? quello dell'assa quello davanti a me adesso arriviamo davanti a scuola parcheggiamo e vediamo se c'è già qualche compagno di vane, Vanessa la temperatura la temperatura come ti senti stamattina malata? no poi te la metto no. dai voi la segnate la temperatura tutte le mattine sul vostro diario? credo proprio di sì allora, dai che ci siamo quasi La scuola di Vanessa e di Anastasia è molto vicina rispetto a casa nostra E quindi ci mettiamo veramente poco in macchina Ma sei vicino? Un minuto a... e mezzo Sai che tanto no, quando vanno alla scuola di Vanessa c'è mangi la mia scuola? Esatto Cioè prima, in, in, allora a seconda adesso io giro prima e c'è la scuola di Vane, Ma se andavo dritto c'era prima la tua scuola ai vostri compagni, che tra poco siamo arrivati. Eh sì, ai tuoi compagni. Ormai siete diventati compagni di Vanessa. Ai vostri amici, chiedete a voi qualcosa. Come state? Beh, non è una diretta, però. So. Eh, ormai noi siamo abituate con le dirette, quindi parliamo con voi direttamente anche se è un video. Mi piacciono le dirette? Cosa preferite, le dirette o i video? Avete esatto. scritto le dirette in tanti e infatti, noi continueremo a fare le dirette che a me piacciono eh, ma di più. Quando se facciamo i video, andiamo giù tutta la cosa. La striscia rossa. Cos'è la striscia rossa? Oh, guarda Vane, un bel parcheggio davanti alla scuola. Siamo arrivati a scuola. Yeeeeh, un bel parcheggio davanti. No, non, non ce lo toglie nessuno. No, non c'è nessuno perché è ancora presto. Quindi, yeah, oh, arrivati. Vanessa sei contenta? Sì eh? Ah fai vedere il plastico Passamelo un attimo Guardate che bello La maestra di Vanessa aveva dato un compito da fare a casa Quindi creare in 3D con la plastilina il, la, la, la propria aula E noi l'abbiamo fatta Guardate che bella Vi piace? Qua c'è la lavagna qua la, la, Poi c'è la cattedra davanti Tutti i banchi Qua lateralmente abbiamo le due porte e dall'altra parte lo invece senti, abbiamo le finestre dove si senti potranno che, vedere. Lo sapete che lì dietro c'è la mio cuore. Poi abbiamo la Lim. Sì, cioè, dove, ci si, dove si vedono la appunto lima. le finestre con gli alberi, e il giardino <ride> fuori. No, adesso facciamo vedere anche la Lim. Dall'altra parte invece della classe abbiamo la Lim. Eh. Che è piccolina! Dov'è? Ah, eccola qua. Abbiamo la Lim. Sapete che cos'è la Lim? Quella lavagna interattiva. Non so se nella vostra scuola c'è Nella scuola di Vanessa sì Vi piace? Vero che è carina? Gaia, quella Non lo so C'è Gaia quindi? Sì Va non bene so, ma... Dai su che ci siamo quasi, ci siamo quasi, voi a che ora iniziate la scuola? Noi alle 8 e un quarto, 8 e 20, 8 e un quarto, no 8 e 20, mentre Anastasia inizia tra le 8.30 e, e le 8.40 perché quest'anno per via del, del covid abbiamo dovuto decidere delle fasce orarie, sì. E quindi Anastasia entrerà poco dopo Vanessa Proprio per riuscire a portarle entrambi Aspetta che spengo la macchina Così non abbiamo ah. il rumore di sottofondo oh. okay. eh. fuori. Sì un secondo Ma non è Asia mo. È Asia con no, la sua no, no, zia. No, no. no. E qua già stiamo adocchiando I nostri compagni che non vediamo da un mese Quindi abbiamo tanta voglia Di vederli come penso anche voi. È allora, è l'amica di Anastasia, magari è la sorella di Asia che mi ha esatto Venete iniziamo i colori. È vero, ieri. guardate, Vanessa si è vestita come avete, con il pantalone che avete scelto voi. E anche la e anche la maglietta che, che è sotto il grembiule. Eh, voi portate il grembiule ragazzi? Noi sì! Anche Anastasia! Siamo? Siamo, un secondo, dai che facciamo i saluti finali Allora, come anticipato, stasera faremo una diretta, dopo creerò il post Dove voi dovrete decidere per noi la lista della spesa E poi noi faremo un video in cui andremo a comprare esattamente quello che voi ci chiedete È arrivata Gaia Dove? No. Eh, quindi è Gaia. Ci, ve okay. sì, che è Gaia. ci vediamo stasera a che ora Vane? Decidilo tu 8 e mezza? Che poi facciamo troppo tardi? Okay. Ci vediamo stasera alle 8 e mezza, speriamo che voi ci siate in tantissimi come ah. ieri sera. E eh, mi raccomando preparateci la lista della spesa. Allora, ragazzi, se Solo vi siamo simpatici, no! <ride> ragazzi, se vi siamo simpatici! Sì amore, ciao Amelia Se vi siamo simpatici iscrivetevi al nostro canale, Cale. attivate la campanella, oh, ah, il e, eh... condividete il nostro video con i vostri amici e collegatevi tutti i giorni alle nostre dirette! Ciao! ciao. ciao. Con le mani, mani tutte, tutte sporche. sporche! Buona lezione! Ciao. Di italiano, di matematica, di inglese, di ticcarea, oltre.